Nessuno è immune veramente al dolore e alle sofferenze e vivremo anche una vita anche più serena, anche senza cattiverie, senza invidie, perché è troppo più grande di noi e ovviamente la famiglia deve essere unita quando soprattutto ci capitano delle cose imprevedibili, no? In realtà... con... Spesso, dove non arrivano le parole, arriva la musica e puoi anche non parlare e cantare. E quindi, questo ci facilita la cosa. Siamo felici di aver portato un sorriso a Gianfranco e, a, a, a, e alle sue figlie, alle sue splendide figlie. È il tempo. La cosa bella è che si diventa ancora più uniti.